Bene, volevo fare un po' di chiarezza su come accedere al GPT Chat o Chat GPT perché ci sono diversi modi di accedere e ci sono anche alcuni concorrenti molto interessanti quindi volevo farvi vedere brevemente cosa significa accedere alla chat Anzitutto il Chat GPT è di OpenAI, quindi è, è tendenzialmente si trova sotto il sito di OpenAI e, eh, però c'è una versione molto mh, famosa adesso, che è questa chat, appunto, chat allora, eh, questa versione di chat funziona gratuitamente, ma per alcuni che vogliono eventualmente pagare come nel mio caso, perché lo ritengono molto utile, ho fatto l'abbonamento PLUS, la differenza fra il PLUS e l'abbonamento normale è che eh, tendenzialmente, anche se poi alla fine è, è, siamo lì, diciamo, è sempre accedibile anche quando la rete è carica, e secondariamente ti da, vi danno la possibilità di avere un modello, che qui chiamano default, che è quello eh, un po' più veloce e un po' più... Um, di conseguenza che risponde molto più tranquillamente rispetto al modello legacy che è quello che viene usato per la versione free. A parte questo, diciamo che è sostanzialmente le due, quindi se io qui io ho il plasma, se io faccio legacy, praticamente sono il modello standard, quindi se vogliamo fare una prova di, di, per vedere cosa succede, quindi possiamo provare con legacy e ehm, aprire una nuova chat quindi una chat vergine e quindi fare qui una domandina quindi per esempio eh, il classico cioè, di che colore di che colore era il cavallo bianco di Napoleone allora il modello legacy eh, dice che il cavallo bianco di Napoleone era ovviamente bianco hm? Eh, quindi si sente quasi preso in giro Beh, tra l'altro una volta iniziato così il modello non lo si può modificare no? e quindi abbiamo questo però se noi apriamo un'altra chat e gli mettiamo invece il modello default e gli facciamo la stessa domanda quindi facciamo di che colore era il cavallo bianco di Napoleone allora vedremo che è un pochino più sofisticato cioè il, il modello Genius dà delle risposte diverse per esempio in questo caso dice che era bianco ma dà dei particolari in più quindi che si chiamava Marengo era uno dei suoi preferiti che spesso durante le sue campagne militari questo non è detto che magari ripetendogli la domanda non risponda diversamente allora qui tra l'altro io ci ho installato anche un plugin che si chiama eh, power, superpowers quindi il plugin eh, lo si può comunque disabilitare quindi andiamo praticamente sulle estensioni e gli togliamo il eh, cerco chat ok, e quindi quello l'unico abilitato è Superpower chat gpt mm? allora eh, eh, quando cambio questi plugin sono delle estensioni praticamente di eh, questi codici, per, per, di, di, in questo caso sono su Edge, ma sono sostanzialmente di Chrome, per eh, vedere gli effetti dobbiamo fare un refresh. Ok, quindi questa è la versione, quindi senza il plugin, e qui qua possiamo fare, possiamo vedere quindi come lo vedete, andiamo sul modello Legacy, e torniamo a fare il, la stessa domanda, di che colore era il cavallo bianco di Napoleone, ok, punto interrogativo, e abbiamo, abbiamo ecco, questa cosa è già interessante, che eh, rispondono in maniera eh, ripetitiva, almeno, cioè ripetibile. facciamo un'altra chat e ci mettiamo di nuovo il modello il default, e gli facciamo la domanda di che colore era il cavallo bianco di napoleone alla versione default, questa, e gli facciamo il play eh, ok, come vedete la versione eh, plus, quella che è il pagamento in questo caso è risposto in maniera leggermente diversa e ha aggiunto alcuni particolari, quindi in realtà pare che la versione appunto a pagamento cioè dia appunto delle cose in più allora, eh, solo una cosa quando avete poi queste, eh, eh, il, il, il panorama completo di questo chat GPT vedete che avete la possibilità di rigenerare la risposta quindi vi potete chiedere eh, di, di rigenerare potete anche stoppare se la, la risposta è troppo lunga e eh, come vedete non abbiamo possibilità di cercare l'interno delle conversazioni cosa che io ritengo abbastanza utile mm. e, e possiamo pulire tutte le conversazioni accedere e abilitare la modalità eh, diciamo, bianca o, o cioè questa qui, la modalità diciamo, bianca se preferite la modalità nera potete vedere eh, il vostro account in questo caso io ho l'account... Ehm, Plus, che sono 20 dollari al mese, in realtà sono 20 rotti euro, 23 mi sembra, e quindi praticamente questo. E poi in questo momento ci dice quali sono le, eh, le, le, le novità, quindi sostanzialmente, nella versione praticamente pulita, quella praticamente senza il plugin, abbiamo poche possibilità se non. Cioè tra l'altro, non siamo neanche in grado di esplorare. Le... però possiamo tornare praticamente a una domanda precedente e quindi eh... Eh, selezionarla possiamo anche cambiarle una, una, una risposta precedente vedremo adesso magari nel prossimo video vi faccio vedere alcuni plugin utili hm?